Non ho capito Guarda ragazzi Quando fai i duo file è sempre la stessa storia Mamma mia Oh cavolo sono cerchiato Uh bello uh, Scusami bro Te levi? Grazie Ora il mio compagno muore pure Aspettate che lo devo andare ad aiutare Dove è compagno? Ah ok Cerco di andare io da una mano raga Bella GG Ok perfetto Non sembra male però Già che riuscito Uh Vabbè raga, uh, a parte che mi ha battuto Midas Quindi è stato abbastanza cringe Però beh, gestirlo, Midas è sempre un casino Ci siamo presi Un po' di armi ce l'abbiamo E questa per ora la chiamiamo fragola L'unica arma che abbiamo la chiamiamo fragola Quest'altra carota Così, oh oh oh oh Bro, dovresti aprire? Ah, eh, ok, è aperto Bella E eh, abbiamo un nemico dietro, sì Ok, quindi abbiamo fragola e carota per ora Mamma mia come ne ho smirate queste cose No bro apri Che le mazzate le sto pia solo io? Cioè le mazzate le pio solo io è incredibile Dai one shot bro Dai easy Sto qui, body block, ok È stato abbastanza cringe farsi abbattere anche in questo caso Però scialla ragazzi, diciamo che mi devo un attimo concentrare la Prima partita del giorno è di domenica mattina Cioè non so a capire nulla praticamente Comunque, allora ragazzi Diciamo che la prima arma la chiameremo limone La seconda fragola la terza carota Abbiamo limone, fragola e carota Insomma ci possiamo fare un bel pranzetto salutare Uh, sì, man, aspetta, arrivo. Mi serve un secondino. Senza sì, arrivando altra gente, eh, ragazzi. Faccio pure questa pozza grande. Oh, oh, oh no, no, no, no, no, no. Uh, ho clacciato io stavolta. Bella. Se la classiamo, una, io io uno l'alleato, secondo me ce la possiamo fare. Sta andando bene. GG GG. Servono munizioni però della fragola. Altrimenti io qui non vado avanti. Sono messo malissimo, a parte che ci serve vita in generale. Sta lasciando che ci serve tutto. Bende, mamma mia. Che bello. Avevo paura perché non potevo dire bende, invece potevo dirlo effettivamente. E eh, comunque. Eh, no, niente. Vabbè. Uh, è uscito lo spara bene, non me ne ero accorto. Ok. Vabbè ragazzi, ovviamente tutte le cure non sono contate come armi, quindi posso tranquillamente chiamarle con il loro nome. Dai, dai, dai, dai, dai, dai. Credo stia arrivando altra gente, quindi conviene curarci in fretta. Ah, che noia. Io lo sparapend. Questo me lo tengo. Posso tornare sicuramente utile dopo. Dato che siamo a fame dei cure. No, cosa ho fatto? Perché sono entrato una scatola? Fammi uscire la scatola. C'è gente. Bro, bro, bro, ce la fai, tanto sei full shield Dai, dai, te lo fai, te lo fai Ok, easy Mamma mia, ragazzi, questa ce cioè, la siamo a claccia a turni Mi piace questa partita Potrei evitare di farmi clacciare, però Shalla. Intanto ho più kill dell'alleato A mia discolpa posso dire che ho più kill dell'alleato Ok, ragazzi, ci siamo trovati Un limone un po' più particolare e più utile A fragola, beh, ci sta Eppure a carota Gente lì, brother Ci ha visto qua, wow, ci ha visto per forza Se non ci ha visto, c'è cioè, cioè proprio problemi di vista Ah, ma sta gente proprio in giro, proprio tanta. Mm. Stanno dei team di fronte. Ora il mio alleato si va a buttare a terra. No, frate, dai, non ti voglio clacciare di nuovo. Ok, dai, evitate di morirci, grazie. Magari mi fa un piacere. Bella, frate, sei bello fresco. Fresco di fabbrica. Eh, sorry, man. Dai, dai, dai, dai, dai. GG. Questi li facciamo male? Li facciamo male? 26, 11, mm, ok non troppo male Come mi aspettavo però ci sta Dai Ah, ah safe mm, Bella sta cosa di mantenerceli Bella, bella mi piace L'unico problema è se hanno jump Se hanno jump qua ci arrivano tranquillamente Ma non credo sinceramente Altrimenti l'avrebbero già utilizzato e ho finito i proiettili di assalto mm, bello Diciamo che non era proprio nei miei piani Finirli ora perlomeno una mano non guasta mai. Grazie di farmi cadere, bro. Molto utile la tua tecnica, devo dire la verità. Uh... L'altro dov'è? Ah, sta lì. Oh, oh, fra, fra, fra, fra, fra. Non fa cazzate. Perché ti fa cazzate? Sta ancora a dai. Ok, è a posto. Ah, bella così. Non sono... No, nessun muro è mio, seri? Andiamoci a più a un po' di roba. Questa... Perché sta buggata così? Ho, de ho detto questa, eh, ovviamente Però perché sta così? Non Don't know Quasi quasi, ma sapete che dico? Ah, oh, interessante Bro Allora, uh, qui sta il uh, lo, il cannone qua Vorrei pigliarlo il cannone, però Cioè, capito? Dovrei levarmi tipo lo spara-band per pigliare il cannone Oppure questa, non lo so No vabbè raga lasciamo stare C'ho già il mio il mio bellissimo cecchino Che ovviamente lo posso dire perché non è il nome dell'arma reale Mi servono un po' di materiali però non legno I proiettili del limone li ho finiti perché li ho dovuti dare a m 7 Pro 6942 Che con tutto il bene però si è piato tutti i miei proiettili Lo voglio bene perché è forte, gg per lui però Ah non credo che ci serva molto Fatemi vedere la safe Eh In realtà ci cioè, potrebbe tornare utile sta safe Allora, slurpi ci siamo arrivati A nuoto, Qua a barca Diciamo che potevo fare meglio come guidatore di barche Però ci siamo, fa niente, raga Mamma mia, raga Stanno a fare un casino Stanno là, stanno là okay. Vabbè, Che siamo accerchiati, credo questo fosse abbastanza evidente, ecco No, no, bro, bro, bro, ce l'hai a destra, bro, ce l'hai a destra, bro A destra, bro Mi piace il cecchino? Mi piace il mio cecchino, sì? <ride> Ripeto ragazzi, posso ovviamente dirlo perché l'arma che sto utilizzando non è effettivamente quella che ho nominato. Devo utilizzare la jump altrimenti il tizio si ritrova da solo con i nemici che anche se non ho capito dove sono andati. Forse sono entrati, non ne ho idea. Diciamo che ho fatto una mossa un po' stupida a raggiungerli senza sapere dove erano. Molto più stupida sapendo che erano qui. No, è stato colpito. Bro, però ste cazzate Delle vita. Oh ma questi giocano solo Solo dei cannone Ma che noia Ma veramente giocano solo dei cannone Ma sono inquietanti raga! Mamma mia Mi fanno via la voce del topolino Cavolo quello lasciato no shield No no no Il mio compagno No raga, il mio compagno ora ci perisce Se non arrivo Veloce, veloce, veloce, veloce Uno, bella Oh cavolo, altra gente ah. no, no, no, no, no, altra gente, altra gente ancora, no Basta, un attimo Eh, no raga, mi servono munizioni Le ho appena finite, io non posso andare avanti così però Dovrei curare pure il mio amico mm. Bello A parte il farmi saltare in aria è andata piuttosto bene, no? Uh, mamma mia! Ma che stavo combinare io sto dico? Ma è pauroso, è pauroso! Siamo scandalosi, siamo scandalosi! Ma no, siamo una coppia perfetta, raga. Una coppia perfetta. Ti prego, fai tutte le partite con me. No, grazie, brucio c'ho tutto, sono troppo figo. No, andiamo, andiamo in safe. Oh, raga, se perdo ora credo di sbroccare. Sono come i cani, raga, come i cani. Pronti. Ma ci avevo detto, sta' attento Mi non capiva Ma devo glacciare da solo di nuovo? Ah no, sta cosa finisce male Dai fammi cadere Perché non cado? Perché non cado? E' tutto il legno, mo' cadere In white pure lui. Fatta. GG. Madre di Dio, ragazzi, ci siamo riusciti.